Sono Ascanio, scenografo e fondatore di Terre Spezzate, realtà di gioco di ruolo dal vivo da anni viva in Italia. Ma prima di tutto sono un giocatore di ruolo dal vivo, ed è vent'anni che lo faccio, mi piace, è una passione che condivido con tanti miei amici e non solo, e, e dopo vent'anni mi piaceva un po' raccontarlo, celebrarlo qui nel nostro grande magazzino delle meraviglie qui dove assembliamo, creiamo, costruiamo tutte le avventure che ti piace raccontare avventure che qui nel magazzino prendono vita che poi quando ci troviamo tutti insieme la sprigionano perché un evento di gioco di ruolo e innanzitutto un momento in cui ci si ritrova a vivere e condividere emozioni, sentimenti, paure, odi, amore, vendetta, voglia di rivalsa, ricerca di tesori. Insomma tutto quello che possiamo aver scoperto, letto in un romanzo può diventare vivo in un gioco di ruolo. E appunto ci si veste. Ci si mette un costume, si interpreta una parte e, e si assume un ruolo Un ruolo a volte difficile, complicato Un po' come togliere questa armatura Un ruolo che può spaziare dal Medioevo, al Settecento, contemporaneo, anni Ottanta i fantasmi, i mostri, i pirati, sono stato in tanti posti, sono stato, sono stato con la Grace, un veliero del Settecento che ha cannoneggiato le rive della costa di Nassau, sono stato nel castello del Magnifico, il re delle terre spezzate. Sono stato nei sotterranei, in una cattedrale di cemento, in un mondo distrutto. Ecco, il gioco di ruolo ci porta in mondi che potevamo solo immaginare. Ed è... ed è fighissimo. Ed è bellissimo perché lo vivi i tuoi amici, ma anche con gli sconosciuti, ne conosci di nuovi. E con loro condividi momenti di follia, momenti di rabbia, di gioco, di divertimento, di soddisfazione nel sconfiggere gli avversari, nel dissotterrare un tesoro, nel sacrificarsi per un amico, per un amore, nel morire tra le mani di tuo cugino mentre sorge il sole, nello spaventarsi con tua sorella mentre fuggi da, dagli spiriti della notte, insomma... In questi vent'anni ho avuto modo di conoscere tante persone. Persone con cui abbiamo condiviso tante idee, tante esperienze e con le quali abbiamo costruito scenografie, costumi ma soprattutto storie incredibili. Storie che appunto ci portano a vivere in tempi passati a vivere nel futuro a vivere nel far west e tutte queste storie insieme avvicinano e accomunano le persone e sono proprio queste persone che hanno reso possibile tutto ciò hanno creato insieme delle storie meravigliose e insieme le abbiamo fatte diventare realtà e cosa, cosa ci aspetta nel futuro? beh, il futuro è in continuo cambiamento è incerto, è incredibile nel futuro possiamo solo immaginare quello che andremo a trovare beh, io un po' ho iniziato a immaginarne e, e vorrei continuare a farlo insieme perché non è solo i far west, i pirati gli orchi, i cavalieri i mondi post apocalittici quello, quello che ci piace vivere e fare insieme ma e soprattutto continuare a farlo, continuare a essere dei giocatori di volo dal vivo anche in questo presente così ballerino ed incerto perché sono esperienze uniche, sono esperienze meravigliose, sono esperienze che solo insieme possiamo fare.